Che posto, John? Mamma mia, ma dove mi ha portato? Noi siamo! Qua siamo sulle montagne Alta Tesina Perché S2000? Perché è un'auto con una filosofia tutta impostata sulle corse a partire dal motore, le sospensioni eh, poi è un'auto particolare, uno Spider vero e... Mi piace la linea, è una macchina bellissima da guidare. Ti sei proprio innamorato sì, di quest'auto. Mi ero molto informato prima perché volevo essere sicuro di quello che che andavi a comprare a comprare esattamente certo. parlami del motore il motore è come tanti già conoscono nel mondo Honda è l'F20C questo motore è un motore che è stato concepito esclusivamente per l'S2000 e molte tecnologie sono riprese dalla Honda NSX a partire dai materiali leghe d'alluminio per esempio eh, i pistoni e le bielle sono forgiate il monoblocco è stampato le camere dei cilindri sono di una fibra metallica rinforzata FMR sarebbe la stessa ed è composta da carbonio e ceramica. Tutto questo per eh, avere un minore attrito, una maggiore resistenza e una migliore dissipazione del calore. Stessa tecnologia che ha anche la NSX, in pratica l'ingegnere è lo stesso, Shigeru Uehara. Questa macchina l'hanno alla fine tirata fuori per il cinquantesimo anniversario di Honda. Cioè in Honda <ride> mancava un Spider, l'ultima erano le vecchie S degli anni 60. Sì. Macchinine che giravano a 11.000 giri. Nei <ride> frullatori, praticamente. Sì. Quando uscì, eh, le sue dirette con competitor erano la Z3, l'SLK e il Porsche Boxster. Quindi parliamo comunque di marchi premium rispetto a Honda. Esatto. Le sue prestazioni sono di tutto rispetto. Mm. Un motore da 120 cavalli litro è esatto. tuttora non lo trovi, un aspirato. Insomma. Per 5 anni è stato il motore dell'anno migliore al mondo dal 2000 al 2000 diciamo è stata venduta in Italia dal 99 dal 99 ci sono stati dei prototipi eh, cioè il concetto, il prototipo già del, nel 95 che era la SSM se non sbaglio se si guardano le foto si vanno a cercare mm. devo dire che la linea non si allontana così tanto da quel prototipo poi è uscita la prima serie diciamo dal 99 al 2003 con questa estetica paraurti fanali che conosciamo cioè la sì. mia e dal 2004 al 2009 in alcuni stati ancora l'hanno venuta fino al 2010 la parabola dei fanali Diversa, il è diverso, qualche dettaglio interno come il cruscotto Hanno fatto un restyling ma puramente estetico perché sì. poi a livello invece di, eh, di prestazioni di motore di Sì, telaio... le prestazioni è rimasta sempre lei, la stessa, sempre col F20C a eccezione degli Stati Uniti Negli Stati Uniti e in Giappone la vendevano con l'F22C mm -hmm. che era il motore portato a 2002 di cilindrata Aveva un po' più di tiro eh, ai bassi però eh, staccava, il limitatore staccava a 8.150 diciamo l'hanno reso leggermente più coppioso però sì, sì. saliva meno di giri un po' meno a lungo parliamo del telaio perché so che questo è un telaio rinforzato Sì, questo qua ha un telaio soprannominato X-Bone un telaio molto molto rigido eh, con configurazione a X è molto rinforzato e infatti ha una rigidità torsionale dove tu imposti lo sterzo lei va, segue la traiettoria, è precisa al millimetro anche le sospensioni sono a doppi bracci Quindi anche quando cambia assetto eh, La macchina ha sempre la sua geometria Tu che assetto monti sotto? Io ho un KV variante 3 Signor assetto Sì, signor assetto Monto dei cerchio Z super leggera da 18. da 18 pollici perché la macchina l'acquistai in Germania e fortunatamente era già omologata con i 18 pollici a libretto. quindi L'hai trovata impacchettata 18, 18, 18, oh, dai, così, sì. E sì. Dal 99 al 2004 aveva solo i 16 pollici, poi dal 2004 gli hanno messo i 17 pollici. Solo 16 dal 99 al 2004? Sì. C'è che comunque è abbastanza piccolo, nel senso io ecco adesso sì. guardo la tua che hai 18 e non sembrano così enormi rispetto alla, alla macchina, diciamo, no? no? Ci, ci stanno bene i 18, tanti pensano, eh, ho una macchina con 400 cavalli, cambio due profizione, fa da 0 a 104 secondi, però manca quella sostanza di macchina, come posso dire, che ah. ha un'anima, sai, certo, è viva, certo. che comunica con te, eh, quando tu sei seduto alla guida hai il volante proprio fronte a te, la strumentazione è ripresa pari pari a quella della Formula 1 che guidava Ayrton Senna della Honda McLaren quando fu lanciata nel 99 usciva già di serie Completa Fari Xenon, ABS, servo sterzo elettrico già a quei tempi L'acceleratore a filo poi, cioè, questa sì. non è da, da sottovalutare Perché l'acceleratore a filo comunque dà quella sensazione di immediatezza No, Quando si va a premere poi Sì, il... eh, la senti sul piede, la senti Lo scarico? Lo scarico è un Nvidia Q300, omologato Però no, i collettori sono originali, sì, quindi partiamo diciamo, dal centrale da fino al finale. finale Il sound direi che è perfetto certo. È anche abbastanza silenzioso se vai tranquillo Poi invece quando vai su di giri, vuoi tirare e sì, si Urla. Fa sentire <ride> si trasmette delle belle vibrazioni e sensazioni. La macchina ha anche un ottimo bilanciamento dei pesi, è un 50-50 tra l'altro questa ha ah, il motore che completamente è... arretrato Come ti faccio vedere adesso quando apro il cofano puoi vedere che il motore è completamente arretrato dietro i duomi Quindi questo fa sì che poi proprio il, il bilanciamento stesso della macchina sì. sia praticamente perfetto Sì e anche le pinze dei freni se tu guardi sono collocate in maniera eh, centrale alla macchina guardi le pinze posteriori sono messe internamente le pinze anteriori anche internamente non si facevano sfuggire studiato... niente sti <ride> giapponesi guarda che <ride> sono incredibili vabbè io direi che sarebbe anche il caso di guidarla mamma mia che bello il cambio Honda. dicono che sia uno dei cambi manuali migliori che concordo che abbiano fatto e che esiste Guarda, io a rischio di risultare anche noioso, in tutti i video in cui porto le Honda, dico sempre la stessa cosa, il cambio onda si riconosce. In realtà, in quasi tutte le giapponesi c'è un ottimo cambio. Molto piacevole da guidare. Il sound, di cui parlavamo anche prima, è ottimo perché non è eccessivo, quindi non ti, va, non ti dà fastidio. No, Però puoi... ce l'hai. Bella, mi piace anche il volante che l'hai rivestito tu, tra l'altro. Sì. Comunque sì, lo sterzo è molto molto diretto e anche quando sali di giri in curva, si irrigidisce, si sì. indurisce un po' e ti dà la sensazione di controllo della macchina, che non è male. Quando è uscita, la macchina usciva già full optional e aveva già lo servo sterzo di, elettronico, non idraulico, elettronico, che fa la differenza. L'acceleratore a filo, favoloso, dà proprio il feeling, nel senso come tocchi il pedale inizia a salire di giri. Ed è una cosa che nelle auto moderne manca e si sente Guarda, la frizione devo dire, ovviamente non è ottimale, però è utilizzabilissima. Sì, è la sua originale ancora, quindi quello sarà la prossima cosa che dovrò sostituire. E monterò una frizione originale, perché le frizioni originali, anche se sono le migliori, secondo me. Pensa che in America tantissimi che le preparano col turbo o il sì. volumetrico lasciano la frizione originale Andai. perché tiene fino cioè tiene tranquillamente 300 350 cavalli li tiene la macchina si conosce perché ovviamente l'S2000 è la roadster Honda quindi la conoscono tutti però ha un sacco di particolarità molto importanti che in realtà non vengono mai eh, menzionate, esatto, menzionate. il telaio ha... Ha ah, un rigidimento, questa qua è la, una parte che rigidisce parecchio il telaio, infatti si chiama X-Bone perché sì. segue i lungaroni e qua c'è quest'altra X, questa parte centrale che lo rende un telaio che ha una rigidità torsionale incredibile. Ma si sente, si sente, adesso in questi piccoli cambi di direzione che sto facendo la macchina comunque ti, ti segue, e non va per cavoli suoi, quello che tu gli dici di fare lei fa. Connecca, si sente ha una erogazione molto lineare tipica Honda a tanti non piace magari perché non sentono quel cambio di potenza no? come puoi vedere copia molto bene la 18 pollici con anteriore 225 posteriore 255 quindi un, un bel upgrade eh, rispetto alla si sì. poi mh, avendo anche base. avendo l'assetto kv variante 3 oh, è ok. stata ben registrato bilanciato e Infatti quindi tutti gli angoli a dovere sì. si sente comunque perché in percorrenza curva nei cambi di direzione come dicevamo va, va bene va molto bene come ti sembra il cambio è favoloso l'innesto terza quarta ha una corsa piccolissima molto breve però è decisa è si sì, anche lì hanno fatto un grande lavoro infatti questo cambio ha dei sincronizzatori incredibili tu puoi buttargli dentro anche la prima volendo se sei a 40 allora per dire che eh, bello e non, non inciampa la leva entra c'è da dire che questo motore quando gira ai alti regimi, quindi sui 9.000 giri, ha una velocità a metro al secondo pari ai 25, 25 metri al secondo. Il, il pistone, pistone dentro al cilindro. E auto da Formula 1 degli anni 80 giravano a 22-23. Questa poi dalla Formula 1 riprendeva anche la strumentazione. Mm, esattamente. Che è fantastica, è essenziale perché è quello, quello, quello che ti serve. Quello che ti serve lei ti dice. Tutto scritto bello a caratteri grossi Leggibilissima Oh, no. Però la macchina trasmette molta fiducia Sì, molto molto comunicativa L'asse posteriore è piantato Poi eh. di serie montava anche un differenziale autobloccante LSD della Torsen Tu adesso sei sotto quello, giusto? È originale Senti come si riempie proprio lo scarico, il sound quando sale di giri no, L'aspirato, l'aspirato a darti quel senso di si, si impuntano un po no quando vai quando scali la marcia ovviamente poi tutti col puntatacco ovviano a questo problema però questa non mi ha dato l'idea di impuntarsi nel senso cioè la chiama la marcia sale di giri e la macchina continua ad andare senti senti come io scalo e la, e la marcia entra non gliene frega niente non va per niente male è piacevole la guida devi sempre montagna il rispetto bravissimo ma questo vale per tutte le auto io prima del 350 mi volevo comprare l'S2000 ma non ero assolutamente a conoscenza di tutte quelle eh, particolarità che, che ci hai elencato oggi sì. ma più che altro per la linea perché è bella una spider, trazione posteriore una linea comunque ad oggi moderna nonostante la sì, macchina abbia 20 anni bene, invecchia bene e anche quando vai in giro devo dire che tanti guardano e fa sempre piacere. Però comunque i freni tendi a non toccarli. vai alzi, il piede dal gas e vai dentro. La macchina ti accompagna e secondo me questo lavoro che dicevi del telaio, l'X-bone, lo senti proprio in queste, in queste circostanze. Se avete l'opportunità guidatene una. del pilota e tu ormai ne fai parte ti faccio i complimenti per come hai gestito questo video faccio anche i complimenti a Giovanni che è stato veramente un pozzo di scienza assolutamente, un'enciclopedia, grandissimo, sapeva più cose di lui che penso chi l'ha progettata. di me, di te, messi insieme sì, sì, l'ha sì. progettato, ci sta ci sta perché è bello Condividere questo sentimento di passione verso i motori. Stavo pensando che, visto che nel nostro garage, caro Francesco, abbiamo una mini trazione anteriore, una Subaru 4x4 manca, mancherebbe... Chiederebbe anche la mia Coupé trazione posteriore. È vero, però è il Coupé. Allora, rimanendo in tema trazione posteriore, manca il Caprio. Ecco, S2000 che, se raggiungessimo i 1500 like... Ma che se... 2000 ma anche 2000 e se vi iscrivete immediatamente ora a questo canale il prossimo video del Frank prossimo tra un mese e mezzo perché ce ne sono già altri eh, nel fatto. calderone sarà di un S2000 con ben oltre 350 cavalli un missile Terraria quindi dazzo commentate iscrivete fate quello che dovete fare così io porto la macchina e ci divertiamo molto tu adesso vai a girare altri video che io sì. invece devo andare a fare il bagno e parlare d'acqua e pantaloncini Sì infatti il costume me lo dovevi lasciare a me spogliati <ride> e <ride> tu tieni come <ride> un Ciao ragazzi, ciao alla bello. prossima, ciao. <risos>